Industria, produzione giugno più 1,1 su mese, più 5,3 su anno. A Genpres. Secondo i dati resi noti oggi dall'Istat, la produzione industriale a giugno cresce dell'1,1 rispetto a maggio e del 5,3 rispetto a giugno 2016, nei dati corretti per gli effetti di calendario. In particolare, è decisamente positivo il balzo dei beni di consumo, saliti del 5,6% su base annua, con un boom di quelli durevoli del 10,6%. Si fa ora più concreta la speranza che non sia il solito sali e scendi, ma che si sia definitivamente innestato un percorso di crescita afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Un fatto importante, considerato che la strada da percorrere per tornare ai valori pre-crisi è ancora lunga, nonostante il notevole incremento reso noto oggi, visto che rispetto al giugno 2007 la produzione industriale è ancora inferiore del 19,6 – conclude Dona. Secondo lo studio dell'Associazione di consumatori, da giugno 2007 a giugno 2017. Ossia in questi ultimi dieci anni di crisi, la produzione dei beni di consumo durevoli ha registrato un crollo del 30,4%, nonostante il balzo del 10,6% dell'ultimo anno. Tabella, indice della produzione industriale del mese di giugno, dati corretti per gli effetti di calendario. Differenza giù 2017 2007 Differenza giù 2017-2016 beni intermedi meno 29,04,0 beni strumentali meno -16 16,25,1 beni di consumo durevoli meno 30,4 10,6 beni di consumo non durevoli meno 2,74,8 beni di consumo meno 8,6 5,6 energia meno 17,8 9,8 Totale industria, meno 19,65,3. Fonte, Unione Nazionale Consumatori su Elaborazione dati Istat.